Grazie Presidente. Allora, io mi, mi preme fare alcune precisazioni rispetto agli interventi che sono stati fatti qui in, a, in aula, anche dal Consigliere Giaghetti che sincero, adesso non vedo. Ehm, è stato più volte. Ah, bene. Ok. Eh, siamo stati sostanzialmente accusati di sprecare del denaro pubblico perché non abbiamo avuto intenzione di accorpare il referendum con le elezioni che sono state effettuate in questo periodo. Ebbene, questo purtroppo è, eh, è vietato dalla legge, dall'articolo 8 del Tuel, per cui è così, non <ride> se scuotiamo la testa, ma eh, questo non ci è consentito di poter effettuare il referendum insieme alle altre, alle altre elezioni questo è l'unico motivo per cui questa amministrazione non ha fatto, non ha fatto questa, questa scelta io dico che diciamo che questo è un lavoro che è stato fatto e che ci consente di attivare per la prima volta uno strumento un regolamento di partecipazione ai referendum, questa amministrazione non ne ha avuto uno prima eh, per cui diciamo che l'amministrazione la, 5 Stelle sta avviando un percorso per quanto importante e per quanto eh, dovuto però è, è, stiamo facendo da apripista rispetto al passato perché precedentemente questo lavoro un, regola, un regolamento per l'espletamento del referendum non è stato mai fatto dunque parliamo di una novità, eh, novità assoluta ed è importante iniziare questa discussione nella giornata di oggi dove da un lavoro di base fatto dal consigliere Sturni che detto francamente ringrazio perché ha fatto un lavoro straordinario fino adesso con attenzione lui che è il, il consigliere che per conto della maggioranza sta seguendo questo, questo tema dei strumenti di partecipazione e dunque sta facendo un lavoro veramente eh, assolutamente lodevole. Ebbene oggi giustamente si presenteranno anche degli emendamenti per migliorare il testo di, di questo eh, regolamento. Certo mh, risulta alquanto strano gli attacchi politici che eh, giungono dalla dal Partito Democratico eh, relativamente alle scelte che questa amministrazione ha fatto con Atac, perché eh, noi ci ritroviamo con un'azienda, eh, lo ricordiamo a tutti, ovviamente è un'informazione che sanno... Eh, tutti quanti i cittadini, ma lo, lo ripetiamo, eh, che abbiamo trovato un 1 miliardo e 300 milioni di debiti, è praticamente eh, quasi sull'orlo del fallimento. Questa amministrazione dopo un tentativo iniziale di risanamento dell'azienda dell ha fatto una scelta, la scelta del concordato eh, preventivo. Ovviamente nel momento in cui dobbiamo andare a fare un piano di rientro eh, su un concordato preventivo non è possibile farlo in un anno o in due anni. Deve essere fatto ovviamente in un periodo molto più lungo ed è questo il motivo per cui abbiamo preso la decisione di arrivare al termine di questa eh, amministrazione per eh, le scelte che devono essere fatte in base alle, alle normative europee. Queste, le, queste cose il i consiglieri del Partito Democratico le devono sapere eh, bene perché sono i maggiori responsabili del disastro che c'è in Atac del disastro economico e della qualità del, del servizio, perché se ci ritroviamo con un miliardo e trecento milioni di debiti eh, in Atac, peraltro con autobus che hanno di media dodici anni, per cui non solo ci sono tanti debiti, ma c'è anche una, una qualità dei mezzi che è pessima, chi ha amministrato questa città precedentemente, beh, insomma... Come minimo ne è responsabile. Dunque non si deve stupire se questa amministrazione sta facendo delle, delle scelte che sono a garanzia della qualità del servizio, a garanzia eh, anche dell'economicità dell del, del servizio stesso. Eh, mi preme dover sottolineare anche un altro eh, di aspetto. Le scelte che stiamo facendo come eh, amministrazione anche dello spostamento della, della data del referendum era, uh, è, stata, mh, è stata presa anche per far sì che la... la mh, la campagna elettorale si possa svolgere in maniera adeguata verso la cittadinanza e c'era bisogno di questo regolamento per cui è stata anche una scelta quasi obbligata. Sentir parlare di accusarci di bogottaggio del, del referendum quando in realtà il lavoro che si sta facendo è proprio in relazione di migliorare la qualità dell'informazione ai cittadini, detto francamente è un po' come dire mh, forte come scelta nei nostri confronti, tanto più che il governo nazionale, parliamo dei governi nazionali che hanno amministrato fino a, a poco fa, prima di quello precedente, hanno moltissime volte boicottato referendum nazionali eh, perché per la clausola del dell'astensionismo, per cui c'è stata una pessima informazione alla cittadinanza di tantissimi referendum che noi siamo andati a votare a livello nazionale e visto che questa scelta di pessima informazione a capo c'erano governi del Partito Democratico accusarci da loro allora, noi che non vogliamo boicottare il referendum, detto francamente, è una cosa un po', la riteniamo decisamente pretestuosa. Questo regolamento va nella direzione sicuramente opposta a quello che ci viene accusato e perché è un regolamento che vuole migliorare la qualità dell'informazione alla cittadinanza, far sì che tutti i cittadini possano... Esprimere il proprio parere consapevolmente relativamente ai quesiti che vengono posti. Sarà molto interessante partecipare a questa campagna elettorale per le responsabilità che ci sono state fino ad oggi relativamente alla situazione che noi abbiamo, abbiamo trovato, per cui sarà molto interessante affrontarla questa, questa campagna elettorale. Grazie Presidente.